oggi parleremo dell'università e farò questo video in italiano perché tante differenze e mi è difficile spiegarle in inglese sinceramente perché esistono solo in italia quindi farò questo video in italiano sarà molto più facile sia per me sia per voi forse quindi eh, oggi parlerò delle differenze che ci sono tra l'università canadese e l'università italiana eh, e dopo farò un tour del campus universitario dove ho studiato per due anni e quindi se volete andare direttamente lì, non so a che minuto sarà, però potete schippare questa parte introduttiva se no, non mi interessa, vi interessa solo vedere il campus. Eh, se no, eh, possiamo iniziare. Prima grossa differenza è le sessioni. Eh, in Italia cominciamo l'anno scolastico a ottobre e lo finiamo a giugno, poi abbiamo la sessione estiva fino a luglio, poi abbiamo tipo tre settimane di vacanza, poi c'è la sessione di settembre e se si è fallito tutti gli esami. Bene. Qui non è così. Qui hai... Tre sessioni, Inve uh, autunno, inverno e estate. La sessione estiva non è per tutti, non tutti vanno all'università durante l'estate, io sono stata una delle sfigate che ha avuto la sessione estiva, che bello! Uh, per ben due anni, non solo un anno, due! Quindi io sì, ho fatto la sessione estiva purtroppo, però uh, molti fanno semplicemente due sessioni, quindi inverno e autunno quando io ho fatto, mi sono iscritta all'università avevo, avevo finito la mia triennale a ottobre quindi non potevo iscrivermi a settembre allora mi sono iscritta in inverno, perché qui la cosa figa è che puoi farlo se tu non vuoi iniziare l'autunno puoi iniziare l'inverno l'importante è che sia una delle sessioni principali ovvero inverno e autunno. durante l'estate non so se ci siano veramente iscrizioni perché appunto non tutte le facoltà hanno corsi e infatti durante l'estate sul campus ho io, io, e ingegneria. Seconda grossa differenza sono gli esami. Qui, prima cosa, non puoi fallire gli esami, nel senso che se fallisci un esame tu non lo rifai come lo rifai in Italia, cioè non vai al secondo appello, tu devi rifarti il corso e rifarti l'esame, quindi praticamente perdi un sacco di tempo. Uh, io quando mi sono iscritta, essendo studente internazionale, uh, una delle mie condizioni, cioè condizioni, Uh, essendo studenti internazionali loro cioè, vogliono comunque mantenere una bella reputazione che gli studenti studiano e hanno bei voti Quindi non potevo veramente fallire gli esami, cioè nel senso se io fallivo un esame fallivo la magistrale Grazie a Dio non ho fallito niente Quindi uh, i loro esami sono diversi, nel senso che tu hai un corso uh, dove uh, hai due esami a trimestre, nel senso che tu tutti i tuoi corsi sono a trimestre, non sono annuali, sono trimestrali. Ad esempio di uno dei miei corsi che ho avuto, ho avuto un corso dove avevo un esame a metà trimestre e uh, era un 30% e l'ultimo esame era un 30%, quindi questo fa 60%. E l'altro 40% vi di chiederete dove va? Bene, durante l'anno hai sempre lavoretti da fare, tipo saggi o ricerche o presentazioni. Io avevo tantissime presentazioni da fare, tantissimi tipo saggi da scrivere, eh, vabbè le traduzioni perché comunque io sono in traduzioni, quindi avevo le, anche le traduzioni varie da fare a casa. Dovevo abituarmi al fatto che dovevo fare presentazioni, dovevo scrivere saggi, avevo tipo deadline e tutte queste cose qua che mi, andavo, mi mandavano un po' fuori di testa, soprattutto il primo trimestre, dove non sei abituato e arrivi in un nuovo paese, in una nuova università e sei tipo, uh, ok, cosa faccio? E quindi, vabbè, però, e qui passiamo alla terza, alla terza differenza importante, è che all'inizio dell'anno, quando tu inizi l'anno scolastico, uh, ti danno il syllabus, che sarebbe, praticamente, ti danno l, um, la programmazione del corso con tutte le date, nel senso che subito, il primo giorno di università, tu hai le date degli esami, di tutte e due le date degli esami, e le date dei vari lavoretti che dovrai fare, a meno che non siano presentazioni dove ci si organizza più tardi, però hai già le date, nel senso ti puoi organizzare molto molto bene. Uh, prossima differenza sono la durata dei corsi. Uh, la durata dei corsi, praticamente tutti i miei corsi, io non ne ho avuti tanti perché ero la magistrale, ne ho avuti pochi rispetto al triennale, il che è stata una bucata d'aria fresca, Uh, e i corsi duravano tre ore, nel senso che ogni corso durava tre ore e ce l'avevi una volta a settimana. Un'altra cosa sono le vacanze: uh, qui abbiamo ogni trimestre, ha una settimana di vacanza nel me nella a metà trimestre. Uh, quindi, per esempio, il trimestre d'autunno c'è una settimana di vacanza a ottobre, quello invernale c'è una settimana di vacanza a marzo e quello estivo c'è una settimana di vacanza, credo, a luglio. Però quello estivo è un po' più corto rispetto agli altri trimestri, quindi non sempre ti danno la settimana di vacanza. Infatti io non ce l'ho avuta il primo anno e il secondo anno ce l'ho avuta. E Il che aiuta tanto perché subito dopo la settima... Beh, questa settimana di solito hai gli esami. Se sei fortunato hai gli esami prima di questa settimana di vacanza e dopo ti puoi godere la settimana di vacanza. Non mi è mai successo, ho sempre fatto gli esami dopo la settimana di vacanza ed è stato terribile, però almeno c'avevi una settimana che stavi a casa, studiavi e, ed era bellissimo. E poi vabbè, Natale e poi alcune feste, ma loro non hanno tantissime feste qui. Eh, mi dice una mia amica, gli italiani cercano sempre modo di far ponte. Ecco, se dico quello è vero, qui no, non, succede, non succede spesso che tu abbia tipo queste feste queste così vicine che hai tipo un weekend o quattro giorni di fila. E um, un'altra cosa appunto è la laurea che volevo dire che qui funziona un po' diverso la, um, la, la tesi nel senso che io sono la magistrale anche la triennale io ho fatto la, la, la tesi so che non tutte le università in Italia la triennale fanno la tesi o anche se la fanno non la discutono io la triennale l'ho discussa, ho fatto la tesi ma qui ho fatto la tesi magistrale che è stata molto molto diversa nel senso che loro ti danno tantissimo tempo per la tesi io all'inizio ho detto, ma eh, mi danno un sacco di tempo, cos'è sta cosa? Cioè cosa me ne faccio? In realtà, ok, ho capito dopo. Infatti, cosa succede? Che eh, quando ho iniziato l'anno scolastico subito, ho avuto una prof che mi è piaciuta tantissimo e ho detto, io voglio che lei sia la mia redattrice. E durante l'estate, che ho avuto meno corsi rispetto agli altri trimestri, l'estate scorsa ho deciso di cominciare la tesi, di scegliermi l'argomento e tutte queste cose qua. Praticamente, cosa succede? Quando tu scegli l'argomento della tesi fai una piccola parte della tesi, nel senso che io ho tradotto un libro per intero e poi ho fatto un'analisi eh, di teoria, un'analisi un tra, di traduzione, tutte quelle robe là, un'introduzione, tutte queste cose qua generali e poi la traduzione del vero libro. Però quando fai l'esame della tesi, nel senso come da, da noi c'è la discussione, è un po' diverso perché... Ehm, tu hai una commissione e presenti a questa commissione una parte della tesi. Io fate conto che ho fatto una presentazione di un'introduzione di una decina di pagine più la traduzione dei primi 5 capitoli del libro. Il libro ne aveva aveva 200 pagine. Io ho presentato le prime 20 pagine per dirvi. Cosa succede? Perché è così? quando vai a discutere fai l'esame, è proprio un esame della tesi, ti danno anche dei crediti per questo, non ti danno un voto ma solo dei crediti, ehm, fai l'esame e, e se alla commissione non piace la tua idea, nel senso che tu presenti un'idea, convintissimo, oddio che bello, sono la più figa, ma a loro non piace, ti dicono no, non ci piace, fai un'altra tesi. Poi con, connesso alla laurea, la cerimonia di laurea non è come in Italia, molto più intimo, che tu hai una data dove ti laurei e poi ci fai la festa con la tua famiglia, eccetera. Uh, qui c'è solo una data, tutto l'anno, e... ed è settembre, io infatti non ce quest'anno, ma sarò l'anno prossimo perché sono ancora in fase di correzione, e... Um e c'è tutta l'università che si laurea allo stesso momento. Ovviamente il campus, come vedrete, è molto diverso dalla mia università perché la mia università è questa. Esatto. Poi vedrete il tour sull'università ed che è molto diverso. Uh, Un'altra differenza sono i voti, ovvero che qui uh, non vanno in trentesimi, non vanno in decimi, vanno. hanno, una hanno un, un sistema diverso per calcolare la media che è quella americana se non mi sbaglio è tipo su 4.0 una cosa del genere e invece i tuoi voti cioè proprio i, i tuoi voti quando ce li hai ma i tuoi voti sono i percentuali, e poi alla fine hai ABC cioè quelle robe americane insomma eh, non hai tipo come in Italia sui trentesimi o sui decimi come al liceo un'altra un un cosa riguardo i voti è il libretto spiegatemi a cosa serve il libretto universitario perché io ho perso tanto di quel tempo a farmi avanti e indietro i viaggi per firmare i voti per poi alla fine lasciare questo libretto all'università comunque. E, e vorrei capire e stavo calcolando tutto il tempo che io ho perso andando, perché comunque io facevo la, facevo la pendolare, andando fino a Padova per farmi firmare un cacchio di voto per poi alla fine dare il libretto comunque all'università perché si faceva questa cosa qui è bellissimo, tu hai Prima di tutto ti fanno un'email un, un, un universitaria, che ti inviano tutte le cose riguardo l'università su questa mail. Tu... Qui e poi c'hai il tuo dossier no, online, praticamente sul tuo dossier c'è tutto, le tue informazioni come i voti, la media, è tutto calcolato ogni trimestre, la tua media è calcolata, tutti i voti sono lì, i risultati degli esami tu ce li hai lì. Abbiamo anche Moodle, abbiamo usato anche Moodle dove i professori di solito mettevano i syllabus, le cose per casa, le cose da fare, insomma, sarebbe qua. Però sì, era. diciamo che Moodle comunque fa schifo in tutti i paesi del mondo, credo, perché l'ho usato in Italia, in Belgio, in Canada, fa sempre schifo. E quindi abbiamo il dossier dove abbiamo le fatture da pagare, per esempio, per le rate scolastiche, ehm, gli voti, eh, le varie fatture tutte le varie fatture che abbiamo, l'ha pagato. A un certo punto le fidei tutte lì. Uh, se ci sono tipo um, stage disponibili, se ci sono offerte di lavoro sul campus o oh, tutte queste cose qua tutto online l'ultima cosa uh, riguarda più la struttura universitaria ovvero che durante l'inverno, siccome poi gli inverni sono lunghi e gelidi e infiniti uh, come vedrete il campus, le facoltà sono tutte separate però ci sono tipo i tunnel sottoterra che tu puoi prenderli per muoverti da una facoltà all'altra invece di andare fuori e morire di freddo anche perché l'università è tutta in collina quindi volevi vedere io durante l'inverno a meno, meno 40 ad andare fuori a cambiare classe e tutto io per fortuna ho sempre avuto comunque lezioni nello stesso, nello stesso edificio però se volevi andare tipo a mangiare nella caffetteria o se volevi andare a fare qualcos'altro magari dovevi andare in biblioteca, se eravi qua, dovevi passare comunque per fuori C'erano i tunnel, che sono una cosa bellissima, ma io, io, ci ho messo tipo tre mesi prima di imparare a usare i tunnel, infatti io sono arrivata durante l'inverno a studiare, ho imparato a usare i tunnel in aprile, quando ormai faceva caldo ed era un po' inutile usare i tunnel, però li ho usati anni scorsi, l'ho usato il secondo inverno, l'ho usato, però il primo inverno sì, ero sempre fuori, ero l'unica, l'unica idiota fuori sul campus a camminare fuori col gelo, col, col, con la neve che mi arrivava in faccia e mi congelava la faccia, i capelli e tutto, e sì. però, quindi questo è un po' tutto, adesso vi lascio al, al tour dell'università, se vi interessa, ciao! Tutti, come ho detto oggi farò il tour del campus, è un campus gigantesco, quindi cercherò di tagliare un po', non, non vi farò vedere proprio ogni dettaglio perché veramente, cioè io per girarmelo sicuramente mi, mi dovrò fare un'ora di, di, di camminata, però vi farò vedere le cose più importanti. Infatti qui si sale, questo è in avanti, di solito ci sono questi mini laghetti durante l'estate, domani inizia il trimestre d'autunno, E quindi oggi è una domenica, si sta bene, per questo che ho deciso di venire a filmare oggi. Questa è stata la mia facoltà, Facoltà Lettres et Sommets, è, è la facoltà un po' più piccola, c'è il pavillon multifunzionale, che sarebbe dove c'è la mensa, una libreria, c'è cioè tipo la libreria dove compri i libri, c'è un parrucchiere, abbiamo addirittura un parrucchiere sul campus dell'università, il che è stupendo. Questa è la caffetteria, dove vai prenderti il caffè, lì dietro ci sono le, le fermate degli autobus, proprio dietro ma vi farò vedere meglio quando andrò dall'altra parte. Qua questo edificio tutto in vetro è la biblioteca che è il mio posto preferito però guarda che bello! Comunque, come dicevo, questa università è molto famosa per il fatto che si occupa di riciclo, si occupa dell'ambiente e fa, fanno sempre delle campagne di sensibilizzazione, il che è bellissimo, infatti anche qui da, uh, fuori dal campus come vedete è tutto verde, ci sono fiori, c'è cioè di tutto, sono gli studenti che fanno questo, cioè prima dell'inizio dell'anno. Sono gli studenti che vengono e si occupano di tagliare le piante, di piantare alberi. Infatti ogni estate qui c'è una maria di alberi, maria di fiori. Adesso ormai stiamo andando verso l'autunno, quindi non c'è tanta roba, però come vedete è tutto verde e tutto mantenuto bene. Mi cioè... dimenticato che è domenica, quindi non è aperta la biblioteca. Che tristezza. Durante, durante gli anni durante, ah, durante l'anno scolastico eh, eh, la biblioteca è aperta e eh, infatti ci cioè andavo sempre a studiare qui di domenica, di sabato, ogni giorno sono aperti tipo fino alle 10 se non mi sbaglio, durante i trimestri principali che sono l'autunno e l'inverno, durante l'estate sono aperti un po' meno però comunque, perché durante l'estate non tutte le persone hanno il trimestre, non tutte sono sfegati come me in pratica. Dovete anche sapere che questa città è... è è praticamente solo scolline quindi devi sempre farti salite e discese ogni volta il che è abbastanza fastidioso soprattutto se pure se vai in autobus è fastidioso perché sei sempre sulle colline uh, uh, uh, sempre sulle montagne russe e con la bicicletta non ne parliamo sono andata una volta in bicicletta e ho deciso che non fa per me Pu quindi anche l'università praticamente è su una collina quindi le, le facoltà sono tutte separate e Uh, in basso, che vi ho fatto vedere, lì dietro che vedete, sono tutte le facoltà di lettere. Invece salendo ci sono tutte le facoltà di scienze. Mm. Questi edifici che volete, vedete qui sono... Oh, sono le residenze, infatti l'università ha tantissime residenze qui che gli studenti possono utilizzare, l'unica cosa è che onestamente le residenze sono abbastanza costosette ti costa meno cercarti un appartamento e avere dei coinquilini quella che vedete lì più, più, più lontano è la facoltà di diritto sta arrivando un autobus questi sono gli autobus e c'è scritto désolé che significa mi dispiace sono troppo gentili in pratica Questa è la facoltà di ingegneria Che continuo anche dietro Non è così piccola Anzi la facoltà di ingegneria è una delle più grandi Quella dove investono più soldi Qui all'università fanno Qui all'università ogni giovedì Fanno praticamente delle feste per tutti gli studenti e la facoltà di ingegneria è quella più famosa per le migliori feste, infatti ogni giovedì fanno quello che chiamano un che significa dalle 5, 5 alle 8, e, il che ovviamente per voi potrebbe sembrare presto, per loro è normalissimo andare a mbrecarsi alle 5. E, però no, alla fine l'università permette ciò, loro hanno tipo i, i vari i vari permessi per fare queste feste. Sono delle belle feste, quando fa, quando fa bello le fanno fuori, infatti ne faranno uno giovedì prossimo che è il primo della sessione e il, durante l'inverno li fanno dentro. E' fa, eh, è stato divertente. Lì c'è il centre culturel dove praticamente fanno spettacoli di teatro o quando gli studenti stranieri arrivano qui. Cioè quando gli studenti internazionali arrivano fanno le serate di benvenuto queste robe qua qui sono delle cose molto utili soprattutto quando arrivi a questa università e stai per perderti in pratica ti aiuti un po' con queste cose qua dove c'è scritto tutte le cose che stai cercando e il che è molto confortante il che è molto bello perché io quando sono arrivata all'inizio non sapevo niente questa parte che praticamente prima io ero là da questa parte c'è il centro sportivo, dove praticamente hanno una palestra, hanno la piscina, ehm, hanno dei campi da tennis, campi da corsa, ehm, hanno tutto in pratica, veramente tutto. Eh, certe cose sono gratuite, quando sei studente altre le devi pagare, ma fanno diverse attività, soprattutto quando arriva l'estate. Lì dove vedete delle grosse S è il campo da football. Infatti l'università ha una squadra di football americano. No, non hanno una squadra di hockey. Anch'io pensavo che avessero una squadra di hockey, invece no. Hanno una squadra di football americano. E quando inizia la sessione autunnale, soprattutto, fanno, fanno delle partite e la S sta per Sherbrooke, che è l'università di Sherbrooke. Questo è il centro sportivo di fronte. E, e praticamente sta cosa che c'è scritto verde e or, praticamente sono i colori... Praticamente verde e or, che sarebbe tipo verde e oro, sono i colori dell'università. Perché attraverso prima che mi investano. E sono i colori dell'università, infatti anche quando ti laurei, eh, c'hai il cappellino nero, però la tua toga è verde e gialla un po' schifo perché io odio il giallo e il verde <ride> però vabbè non posso lamentarmi più di tanto un'altra un cosa interessantissima è il fatto che qua quando inizi l'anno scolastico se sei al primo anno quindi sei freshman eh, c'hai i uh, come si chiamano? non mi vengono i nomi uh, c'hai tipo le, le iniziazioni se, se si dicono così non lo so uh, è un po' come noi quando ci laureiamo, cioè so che non è dappertutto in Italia, però almeno in Veneto quando ti lauri che la gente ti butta uova, sfa, sale, farina, latte, tutto quel che vuoi addosso, insomma ti fanno sentire una merda. È quello che fanno loro qua quando sei al primo anno. Uh, praticamente ci sono delle regole, delle regole che tu devi seguire. Ogni facoltà ha le sue regole. Per esempio l'anno scorso gli studenti del primo anno uh, si sono vestiti tutti da personaggi di, di SpongeBob, anche quando è iniziato l'anno io l'ho iniziata un po' più tardi rispetto agli altri, però ero venuta all'università a comprarmi i miei libri e ho avuto tutta questa gente vestita da Spongebob e da Patrick. Erano bellissime perché comunque c'è cioè, fare ridirissime e poi li fanno tipo li, li costringono a fare delle robe, insomma. Quindi mi ha fatto, fatto venire un po' in mente il processo, inverso reverso delle, delle nostre lauree in Italia infatti io l'ho detto che in Italia in realtà noi facciamo il contrario il primo anno calmi e tranquilli, non, non traumatizziamo nessuno però quando ti laurei è terribile cioè io alla mia laurea sono stata vestita da Gandalf bellissimo ringrazio ancora tutti i miei amici e mi hanno buttato addosso tutte le cose brutto del mondo e mi hanno fatto bere come con, con, con il male e infatti sono arrivata alla cena che non riuscivo a mangiare perché stavo troppo male e avevo vomitato tutto e mi hanno costretto a bere il pino grigio ed è da allora che io non riesco più a bere il pino grigio. è stato più o meno il tour, non ho veramente fatto vedere proprio tutto tutto tutto, tutto. però c'ho già il fiatone perché sono una persona così sportiva che cammino due minuti e c'è cioè il fatto che non è vero sto, saranno tipo 40 minuti che sto camminando semplicemente non ho filmato tutto perché una parte del campus era in c'erano i lavori in corso quindi era un po' bruttina da vedere quindi questo è stato un po' il tour dell'università e di solito anche sul campus dove ho fatto vedere è sul campo um, da football è lì che fanno la cerimonia di laurea quindi vabbè, questo è tutto, vado a riprendermi la mia macchina. Oggi il parcheggio era gratuito e mi ha fatto molto piacere, perché se no, e ci vediamo la prossima volta!